Andremo sui treni della felicità li faremo arrivare ad Ancona dove ci sono famiglie che hanno aperto loro le porte garantendo un cibo, un letto caldo e l'istruzione quello che abbiamo fatto per i figli della guerra lo faremo oggi per i figli della rivolta bambini salite sopra il treno a casa parola appena si è andata questa notizia tutti noi siamo saliti sopra questo treno è lungo il corso